Grazie Presidente Allora eh, io vorrei innanzitutto ringraziare eh, la Giunta per aver prodotto questa delibera eh, che si basa sugli indirizzi eh, di una delibera che abbiamo votato ad ottobre del 2019 e per questa voglio ringraziare le mie colleghe Iorio e, e, e l'allora consigliera Vivarelli e, e Sono molto perplessa da quanto affermato poc'anzi da altri consiglieri perché eh, ritengo che invece questa delibera possa dare delle risposte eh, certe, soprattutto per quella zona grigia di persone che non si possono mettere un affitto eh, diciamo, a prezzo di mercato, e, e perché ritengo anche giusta, io l'avrei anche aumentata, fosse stato per me, la quota da eh, dedicare all'emergenza abitativa e all'ERP. perché ritengo che il mix eh, di eh, tipologia di abitanti debba essere quanto più eh, possibile eh, proprio un mix, diciamo, non un fatto marginale. E sono molto perplessa da quanto ho sentito poc'anzi perché. Mh, si viene a dire che non, questa delibera è stata fatta non ascoltando i costruttori che saranno poche le persone, i costruttori che aderiranno, ma vogliamo parlare del fatto che dal, da 11 anni eh, molti invece hanno eh, diciamo aderito a questa tipologia prendendosi i benefici dell'housing sociale senza poi mettere a disposizione nessun appartamento per l'amministrazione o che nessuno ha controllato che le persone messe dentro in questi appartamenti che in teoria andavano eh, dedicati fossero persone che veramente rientravano in determinati canoni e allora se da 11 anni a questa parte fosse stata fatta questa delibera di quanti appartamenti potremmo disporre potremmo aver calmerato eh, il, il prezzo dell'affitto non dico forse sì ma probabilmente sì ma poi il prezzo dell'affitto parliamoci chiaramente e facciamo chiarezza anche su questo eh, innanzitutto non siamo stati noi che abbiamo tolto l'arrocanone, Canone era un qualcosa che veramente calmierava, non vorrei sbagliare ma mi sembra di ricordare sia stato D'Alema a toglierlo anni fa e quello forse poteva in realtà calmierare l'affitto, ma il fatto che il Partito Democratico ritenga, ritenga che sia eh, piccola la quota delle persone che possano riscattare il proprio appartamento fa capire come non abbia il polso della realtà di come non abbia il polso della vita dei cittadini, perché non, sono sempre di meno i nuclei eh, familiari che possono permettersi un acquisto di un, di un appartamento, perché l'acquisto non è come l'affitto, ti, eh, ti incastra in un vortice di, eh, di spese, ma non solo, oggi come oggi un affitto, ma anche una rata del mutuo, praticamente quasi pari a volte eh, a, a, un, a uno stipendio di un operaio oppure è più della metà di, un, di uno stipendio che entra in una casa e qui bisognerebbe che qualcuno ai livelli più alti si interrogasse perché non è una vita sociale normale quella di un paese in cui esiste questa differenza tra quanto si deve spendere per avere una casa in affitto e quanto si percepisce come eh, salario o stipendio, parlo perlomeno del, del ceto medio eh, che ormai è diventato sempre più povero e allora io penso che invece questa delibera sia importante, che arrivi a risolvere i problemi di molte categorie come le nuove famiglie, ma anche quelle famiglie che improvvisamente eh, si sono ritrovate ad essere non in grado di pagare un affitto di mercato. Ed è importante anche la quota che noi destiniamo alle emergenze abitative e all'ERP, è importante tutto, però mi lasciano perplesse determinate eh, dichiarazioni, perché sarebbe come dichiarare che noi dobbiamo incentivare il più possibile la costruzione di appartamenti, noi non dobbiamo incentivare la costruzione di appartamenti perché a Roma ci sono migliaia di appartamenti sfitti, semmai noi dovremmo incentivare il fatto che questi appartamenti vengano affittati ed affittati legalmente ed affittati con determinate tipologie di eh, contratto d'affitto. Non costruire perché la nostra città è satura ormai di costruzioni, è satura di appartamenti. Dovremmo pensare forse all'autorecupero, forse ad altre forme, ma non certo a costruire. Quindi ecco, io mi trovo perplessa per molte dichiarazioni, e sto facendo determinate mie riflessioni e sono veramente eh, contenta per questa delibera che oggi eh, approda finalmente in aula e, per, eh, e ringrazio nuovamente la Giunta e le mie colleghe che hanno dato la linea di indirizzo. Eh, grazie Presidente.